Forse da quella porta non sarebbe mai più rientrata, cosa comprensibilissima. Chi al suo posto avrebbe avuto la forza e il coraggio di tornare, dopo quello che avevamo scoperto? Fossimo stati lei, probabilmente saremmo partiti per chissà dove, senza neppure fare la valigia, per ricominciare, ricominciare tutto da capo. Avremmo potuto fare di più, accorgerci prima della cosa, magari facendo più attenzione, ma come potevamo? Noi in fondo siamo solo dei ragazzi, qualcuno ci vede ancora addirittura come dei bambini e come tali dovremmo essere spensierati, ottimisti e felici. E noi eravamo così, almeno prima di scoprire che cosa si celasse realmente dietro quel viso freddo, tenebroso e malinconico, quello della nostra professoressa d'italiano, Valeria Pellegrino. Allora lo so che hai studiato. Però combinazione oggi non ti ricordi nulla, vero? Beh, in effetti cinque minuti fa la sapevo alla perfezione. Pensi che stamattina sull'autobus non ho nemmeno ripassato convinto di ricordarmi tutto. Perché sapevo tutto. Capisco. E siccome sono una persona comprensiva, non sarò troppo severa con te. Jacopo Zanieri. L'ultimo dell'elenco. E non solo dell'elenco, purtroppo. C'è poco da ridere, caro Zanieri. Però, come ti dicevo oggi, sono più comprensiva del solito. E alziamo un po' la media. Un bel quattro. Che insieme ai due e tre sono... Un bel balzo in avanti, non credi? Io gli ho appena detto che... Gli ho appena detto? Siamo ancora al punto di confondere gli con le, ti sembro forse un uomo? Queste cose si imparano alle elementari, Zanieri. Adesso vatti a sedere e non aprire bocca, per l'amor di Dio. così lo sai non direi che c'è tempo per ascoltare qualcun altro State bravi no. Certo che anche tu sei proprio un pirda. Lo sapevi che oggi ti avrebbe derogato? Ce lo siamo detti pure per telefono ieri, o sbaglio. Ma io vi giuro che ho studiato! È solo che con questa qui. è più forte di me, non ce la faccio, un blocco. Non sei, solo. Questa qui è veramente strana. All'inizio dell'anno non si comportava così. Ora, invece, sembra che ce l'abbia con tutto il mondo. Teniamo duro ancora per un mese, poi... Libertà, ragazzi. Comunque, se volete sentire la mia su questa prova, e sul perché sia diventata così maligna, io due idee me le sono fatte. O l'ha lasciata al marito, per una molto più giovane che mia appena di lei, cosa comprensibilissima, visto come si concia, no? Oppure, dietro a questa figura da insegnante severa, da signorina Rottenmayer, per intenderci... Non si nasconda qualcosa di più misterioso e inquietante. Tu sei fuori. Ma la cosa sembra divertente. Cosa intendi per inquietante? Questo mestiere potrebbe essere una copertura. Questo spiegherebbe perché sembra cucca in quel modo. Siamo maggi e porta sciarpe e maniche lunghe quando qui dentro si schiatta dal caldo. Forse è vero che nasconde qualcosa. Magari è ricercata in qualche stato per spazio di droga o roba simile. Pensate che figata. Ragazzi, scoprono doppia identità di una loro professoressa. Era una famosa narcotrafficante che gestiva la grossa importazione di droga al Sud America. Ciccia, quella del professore che è rotto a cucinare droga è la trama di Breaking Bad. Spremi un po' le meningi se vuoi trovare un'idea originale su. Ma davvero state pensando che dietro la nostra prof si possa nascondere qualcun altro? E chi poi? Una spia? In effetti, e sulla base di cosa? Su un paio di occhiali da sole, una sciarpa e uno stupido foulard che porta sulla testa? Sta solo facendo il suo lavoro da insegnante. Punto. Non lo so. Secondo me è qualcosa di inquietante, cioè... Perché non prendiamo la sua carta d'identità o la sua borsa, dato che è sulla cattedra? Jacopo, per esempio tu, sei il più vicino. Io? No, no, ci manca solo che quella mi beccasse a frugare con le mani nella sua borsa. Becchia. Va bene. Lo faccio io. Ma sei rimanpita! Torna subito a sedere. Quella lì non punisce, sono te ti ho beccato le mani nella sua borsa. Oh mamma! Dimetti subito a posto quella roba! Oh, che faccia! Ragazzi, mi dispiace deludervi, ma il suo vero nome è veramente Valeria Pellegrino. Nubile. Uh, residente in piazza Manin 14 Genova. Bene, ora che abbiamo risolto il cano, rimetti tutto a posto prima che se ne accorga. Sì, sì. Ah! Ma cosa c'è qui dentro? Ragazzi! Un coltello! Che se ne fa? Di un coltello in borsa! Non lo so! Non può essere che l'ha comprato questa mattina al mercato. E lo tiene così, in borsa. Io. Io lo sapevo che c'era sotto qualcosa. Dannazione, mettilo via subito. Vuoi farci avanzare tutti? Sto tornando in classe. Sì, va tutto bene? Eh, eh, sì, grazie, nonno. Eh, mia, mia mamma è anziana e non è stata bene nella notte. Eh, ho avvisato il vidello che, che sta per venire in classe. Eh, ci vediamo domani. Adesso ve lo dico io cosa sta accadendo. Questa qui è entrata in un brutto giro. Forse droga, forse uccide agente a pagamento. Non lo so. Ma dalla faccia che aveva ne vuole uscire. Qui stiamo facendo solo supposizioni. Sappiamo troppo poco di lei. Dovremmo parlarne con qualcuno. Magari chiedere proprio a lei perché porta un coltello nella borsa. E chi se la sente? Non guardate me, io non ci penso proprio. Io so che è il fidanzato. Forse possiamo chiedere a lui. Gli possiamo dire che siamo un po' preoccupati per lei. Che l'abbiamo vista piangere. Senza per forza dirgli del coltello. Va bene, sai come trovarlo? Sì, tutti i giorni lo vedo passare verso le 18, che torna da correre. Abitano nel palazzo di fronte al mio. Mi sembra tipo a posto e forse è l'unico che può darci una spiegazione. Come lo riconosciamo? È piuttosto alto, sulla cinquantina. Forse anche di più. Ha i capelli un po' grigi e un po' neri. Ed è sempre vestito da jogging. Ragazzi, a me sta situazione non è che piace tanto. Perché non andiamo a farci un giro e ci facciamo gli affari nostri? Io non ho nessuna intenzione di mettermi nei guai. Dobbiamo farlo per la nostra prova. All'inizio non era così. Si è cambiata è perché c'è stato qualcosa. Ecco che arrivano molto, Sulla cinquantina, vestito da corsa. È lui? Sì, è lui. ti eh, scusi? Sì? Lei è il compagno della professoressa Pellegrino? Sì, sono io. Chi siete? Noi siamo della terza C, siamo all'ordine della sua compagna. Ah, e quindi che volete? Volete che ci metta una buona parola per l'interrogazione di domani? Uh, no, in realtà siamo qui perché siamo preoccupati per lei. Preoccupati? Uh, non capisco. Questa mattina l'abbiamo vista uscire dalla classe Qualcuno la stava chiamando al cellulare Poi è rientrata e l'abbiamo vista triste Stava piangendo Abbiamo provato a chiederle ma... Quello che stiamo cercando di dirle è che... È da un po' di tempo che la vediamo diversa Non preoccupatevi E grazie per l'interessamento Ero io al telefono con lei È un periodo in cui è molto stressata ma vi assicuro che si rimetterà al più presto in sesto. Eh, veramente ci sarebbe anche un'altra cosa. Cosa? Lei sa se per caso la prof è minacciata da qualcuno. Perché mi fai questa domanda? Che vede, nella sua borsa abbiamo visto spuntare la lama di un coltello. La lama di un coltello? Ma che diozia è questa? Sarà stata la lima per le sue unghie. Non correte troppo con la fantasia, ragazzini. State tranquilli, ora devo andare. Grazie, ma non le dica che lei abbiamo chiesto cosa a suo riguardo, Siamo solo preoccupati. State tranquilli e buona serata. Buonasera anche a lei. Non avevamo deciso di non dire niente del coltello? Ci ho provato, ma... Non so cosa ne pensate voi, ma secondo me quell'uomo ha qualcosa di sospetto. Secondo me non viene, L è successo qualcosa Ragazzi, il bidello mi ha detto che oggi la prof pellegrino andrà. non verrà. Non c'è per davvero Ragazzi, che si fa? Io direi di andare Andiamo a casa sua e affrontiamo questa faccenda una volta per tutte Potrebbe anche essere in pericolo Ma non possiamo uscire così da scuola E se poi non fosse in pericolo Ci sospenderebbero tutti quanti Carla, sai come si chiama il cognome il fidanzato della pellegrino? Credo, credo di sì Quest'estate insieme ai miei amici passavo dal loro portone e gli suonavo il citofono, così per fare uno scherzo. Si dovrebbe chiamare Cavalleri, sì, Roberto Cavalleri. Che cosa stai cercando? Ora è tutto chiaro. La ferita sulla mano. Il coltello. Ragazzi, dobbiamo sbrigarci e augurarci che non sia già troppo tardi. Che cosa hai scoperto? È un articolo di due anni fa, ma è chiaramente lui. Per reati di minacce gravi, lesioni personali, ingiurie e maltrattamenti in famiglia, i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un pregiudicato 53enne, Roberto Cavalleri, che dopo le formalità di rito è stato trasferito presso il carcere di Milano. Una donna di 34 anni viveva una relazione difficile con il proprio convivente, relazione fatta di insulti e violenze. L'ultima due giorni fa a seguito della quale la donna è dovuta ricorrere al pronto soccorso. La prof, ci ha lasciato chiaro i segni per farci capire. La borsa aperta, le chiavi sulla cattedra. Voleva che in qualche modo la aiutassimo non risponde nessuno a casa o oh, non c'è nessuno oppure dobbiamo entrare presto no ragazzi non tutti insieme e se il compagno non fosse in casa eh, qualcuno deve rimanere qua a fare da palo un gruppo va su e quelli che rimangono se lo vedessero arrivare pronti ad avvisare Sì, non c'è nessuno. Siamo nell'ingresso. Professoressa? pronto? Salve, prof. Ora chiamiamo un'ambulanza e le prometto che tra poco sarà tutto finito. Brava. Le prometto. Ragazzi, l'hanno trovata ed è viva. Dobbiamo chiamare un'ambulanza, presto. Oh, porca. Sta arrivando il compagno, avviso, certo. E voi che cazzo ci fate qua? Cosa? Non finisce qui! Sta arrivando, sta arrivando, scappate! E adesso non possiamo mica lasciarla qui! E tu, brutto stronzetto, che ci fai qui in casa mia? Come cazzo senta, eh? Come cazzo senta! Ehi! Forse da quella porta non sarebbe mai più rientrata, cosa comprensibilissima.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 Allora Zanieri, abbiamo studiato oggi. Vieni alla cattedra. Sì, prof, con molto piacere.